Simona Savini, 7-8 novembre a Roma una, una gorà dell'acqua, un importante incontro nazionale, due giorni, a che punto è il movimento e di cosa c'è bisogno di parlare ancora riguardo questo argomento? C'è bisogno molto di parlare purtroppo perché a più di quattro anni dal referendum non solo quel risultato non è stato applicato, ma con pervicacia è stato perseguito per, per annullare quella vittoria. E quella vittoria fino adesso ha costituito un argine in qualche modo alle privatizzazioni dell'acqua perché invece in altri settori le privatizzazioni sono andate avanti purtroppo. E però adesso siamo consapevoli che quell'argine non è più sufficiente, e siamo consapevoli del fatto che siamo in una nuova fase, che c'è una nuova narrazione privatizzatrice che in qualche modo sta eh, invertendo anche quella vittoria culturale. E il nostro sforzo collettivo insieme ad altri movimenti deve essere esattamente quello di eh, ricreare quella, quel clima culturale, quella narrazione sull'acqua bene comune che ci ha permesso di vincere i referendum. È una fase diversa, in qualche modo i provvedimenti di questo governo sono molto più ambigui e molto più più subdoli di quanto fatto dal governo Berlusconi e dal punto di vista culturale abbiamo già vinto quattro anni fa e vediamo che è difficile portare avanti le privatizzazioni sull'acqua in questo paese nonostante si stia creando un quadro normativo che spinge, spinge i comuni a farlo. Fare rete, cercare di fare massa critica con altri movimenti però serve anche una sponda a livello politico, da questo punto di vista è possibile un'alleanza tra voi ad esempio e il Movimento 5 Stelle che si è fatto portatore in più occasioni di, delle medesime istanze diciamo che l'alleanza più che nei nomi e nei fatti eh, come sempre noi proponiamo dei temi e come sempre eh, proponiamo a tutte le forze politiche, a tutte le forze sindacali di lavorarci in modo disinteressato e senza bandiere. Questa è stata la formula vittoriosa dei referendum e quei referendum non hanno un volto noto, non hanno una bandiera nota se non la bandiera dell'acqua e siamo convinti più che mai che il, la ricetta vincente è quella. e Questo è un momento in cui bisogna davvero mettere da parte eh, i partitismi e eh, bisogna lavorare sui temi. I temi effettivamente sono temi su cui lavorano diverse forze politiche e diverse forze sindacali in modo molto frammentato nonostante il tentativo di lanciare alleanze, reti e coalizioni. E noi non vogliamo fare una rete fino a se stessa, vogliamo trovare dei temi sui quali lavorare insieme e sicuramente il Movimento 5 Stelle come altre forze politiche ha assolutamente una convergenza di interessi, la proposta è appunto è quella di lavorare insieme senza bandiere.